Ciao a tutti oggi prepareremo la crostata morbida con fragole ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono per la crostata uova zucchero semollato vanillina olio di semi succo di limone farina di tipo doppio lievito per dolci in polvere per la farcia ricotta uova Zucchero a velo, vanillina e fragole tagliate a pezzetti. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, le uova, l'olio. il succo di limone e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo la farina e il lievito e facciamo amalgamare per un minuto e mezzo a velocità 5. Il composto è pronto mettiamo in una tortiera con stampa a cerniera rivestita con carta da forno imburrando il, i bordi e stendiamolo bene sul fondo e sui bordi. Adesso modelliamo l'impasto spingendolo sul fondo e sui laterali eventualmente ci aiutiamo con un po d'acqua. Adesso passiamo a preparare la farcia. Mettiamo all'interno del boccale la ricotta, che deve essere ben sgocciolata. Le uova. Lo zucchero a velo. la manillina e facciamo amalgavare per 3 minuti a velocità 4 Il composto è pronto, adesso trasferiamo le fragole in una ciotola più grande. Versiamo il composto. E amalgamiamo le fragole al composto. Trasferiamo adesso il composto di fragole nello stampo. Adesso livelliamo un po' il composto di fragole. E inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa. La crostata morbida con fragola e ricotta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata morbida alla fragola e ricotta. Grazie.